Allora, eh, sfruttiamo quindi la presenza del fiscalista e eh, entriamo nel, nell'argomento. Eh, il problema, eh, Avvocato Paparoni, è questo. Noi, come dicevo prima, eh, ci mettiamo nei panni delle aziende e valutiamo varie possibili fattispecie. Cominciamo da quella che riguarda uh, quelle aziende con dipendenti che hanno uh, anticipato nei mesi caldi del Covid, hanno anticipato la cassa integrazione e, per aiutare i dipendenti. I dipendenti non hanno ancora ricevuto dall'Inps, credo che sia l'ente preposto, eh, tale cassa integrazione e quindi in pratica l'imprenditore si ritrova ad, essere, ad avere una tensione finanziaria, anche perché i fatturati sono accennati eh, grandemente, quindi adesso ci avviciniamo al periodo di versamento delle tasse, uno dei più pregnanti, uno dei più pesanti dell'anno, e, eh, e questi signori eh, non sanno a che santo votarsi, quindi eh, da questo punto di vista ehm, come, come si può comportare l'imprenditore? Adesso io, io non ti faccio la domanda, nel senso io, io non ti chiedo la risposta, ti do io la risposta e ti chiedo se questa risposta è accettabile da un punto di vista normativo. Eh, perché il nostro problema non è tanto quello di trovare delle soluzioni sostanziali. Nel senso, se io non ho i soldi per pagare le tasse, non pago, preferisco pagare gli stipendi piuttosto che pagare le tasse. Se lo Stato mi promette con il decreto rilancio degli aiuti e questi aiuti non arrivano, io umanamente da imprenditore mi, mi, mi, mi tolgo la toga da avvocato e, eh, e, e parlo da imprenditore dico: eh, se tu non mi hai se tu non sei adempiente negli impegni che hai preso nei miei confronti io per il principio eh, del adimprendi non est ad adimplendo cioè se non adempi tu non vedo perché debba adempiere io mi ritengo legittimato a non pagarti ecco eh, di fronte a un atteggiamento di questo tipo, un'impresa eh, a cosa ve incontro? Allora, sicuramente, eh, intanto buonasera a tutti, sicuramente c'è da prendere in considerazione che eh, gli equilibri normativi, ma anche costituzionali, eh, vendono sempre quale contraltare, o dovrebbe così essere, a un obbligo, eh, un diritto quindi è un dovere, un diritto, anche se nel caso del fiscale, del tributario si parla di obbligo. La, la risposta è, eh, sta sicuramente nel seguire un nuovo trend, nel senso che se l'imprenditore accassa un nuovo trend giuridico o comunque interpretativo in termini di applicazione della normativa costituzionale nonché della normativa ordinaria, quindi dei diritti costituzionali e delle leggi anche ordinarie, Se l'imprenditore accassa molto praticamente riesce a far fronte alle richieste fiscali e tributarie potrebbe anche decidere di pagare se l'imprenditore come capiterà più che cassa in questo periodo ha dei debiti probabilmente la scelta da seguire sarebbe quella di non corrispondere attualmente quanto viene richiesto in termini eh, tributari o contributivi Uh, poi possiamo parlare di, appunto, di pretesi erariali, unistatali o anche regionali, provinciali e quant'altro, ma principalmente insomma, parliamo di imposte dirette e indirette, per poi successivamente, una volta ricevuti magari i cartelli o avvisi di accertamento, impugnarle in seno alle commissioni tributarie, uh, quindi per trovare tutela di fronte a un giudice. Le commissioni tributarie sono composte, come sappiamo, appunto, uh, hanno un presidente che un magistrato, un togato, i componenti appunto sono estratti da, eh, tra i professionisti, anche ingegneri, commercialisti, avvocati, eh, hanno una componente. Sono, componenti, sono composte da soggetti di varia estrazione, quindi a quel punto poter incardinare, impugnare insieme alle commissioni tributarie per eh, tentare di ottenere eh, appunto delle pronunce che siano favorevoli al contribuente, ossia il contribuente perché è tenuto a pagare? È tenuto a pagare in ragione principalmente l'articolo 53 della Costituzione, esatto. il quale dice che esatto. tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Un elemento della capacità contributiva. È l'attualità, tra l'altro, cioè il soggetto deve essere tenuto a corrispondere, a prendere parte alla spesa pubblica, a prendere parte alle spese dello Stato in ragione di quella che è la propria ricchezza attuale, cioè nel momento in cui manifestata, nel momento in cui lo Stato, l'ente pubblico, richiede il pagamento di un determinato quanto. Se l'imprenditore non dispone di quella ricchezza nel momento in cui lo Stato richiede il pagamento, il corrispettivo, il tributo, il corrispettivo in tributario è proprio parlarne, comunque il corrispettivo, mettiamolo: allora a mio avviso, eh, io sono un avvocato però, riterei che la capacità contributiva non sussista. Ecco, esatto. Eh, chiedo scusa, a David. Eh, no, no. Eh, a, a questo proposito, eh, facendo qualche approfondimento proprio in relazione all'articolo 53 della Costituzione che tu hai richiamato, io ho approntato una sorta di eh, comunicazione che l'impresa potrebbe fare a fronte del mancato versamento. Cioè, vediamo di entrare un po' nel, nel concreto. Allora, La domanda è... Io devo pagare, ipotesi, eh, 17.500 euro, eh, devo compilare l'F24 e ho due possibilità. O faccio l'F24 a zero e, e, e poi lo allego a una PEC che, che, che notifico all'Agenzia delle Entrate, al Ministero delle, delle Finanze e al Governo, oppure, credo meglio ancora, eh, compilo l'F24 nell'importo nell che dovrei versare, lo, lo spedisco, l'agenzia la, la, la, eh, la, la, delle entrate tenta l'incasso, la banca rifiuta l'incasso perché non ci sono fondi e a questo punto eh, io ho dalla banca un tentativo di pagamento che non è andato a buon fine. Prendo questo F24... Lo allego a una PEC che mando, ripeto, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero delle Finanze e al Governo, cioè al Presidente del Consiglio, con un'annotazione di questo tipo. Io te la leggo, me la sono preparata. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 della Costituzione si dichiara che la ditta tal dei tali eh, non ha attualmente alcuna capacità contributiva, che versa in stato di necessità, poi parleremo anche di, quel, di quell'aspetto, causa Covid-19, che non ha ricevuto alcun aiuto economico, che è stata gravemente danneggiata dal comportamento decrigente ed omissivo del governo e pertanto provvederà al versamento di quanto dovuto o eventualmente dovuto appena possibile. Punto. Ecco, a fronte di questa impostazione, eh, dal tuo punto di vista, come reagisce lo Stato, l'Agenzia delle Entrate e qual è la posizione in cui si viene a trovare il contribuente? Eh, sicuramente dipende anche dal numero di imprenditori e di commercianti che adotteranno, che intraprenderanno questa strada. Perché eh, seguirà l'emissione sicuramente di avvisi di accertamento, o comunque atti eh, volti a riscuotere quanto a ottenere il pagamento di quanto spettante allo Stato. E a quel punto eh, dipende dall'obbligazione da, eh, allora, tributaria. Tu ben sai, non è disponibile, si suole dire quindi a quel punto o vengono adottati dei provvedimenti normativi a livello statale che fanno fronte a, questa, a questo dramma che sta vivendo il tessuto economico imprenditoriale italiano oppure se non vengono adottati provvedimenti normativi su larga scala, provvedimenti normativi quindi generali astratti che valgano per tutti i consociati, per tutti gli imprenditori nel caso di Spreci non resterà che se il potere legislativo o esecutivo, legislativo per lo più, non dovesse far fronte a questa necessità, rimettersi appunto al, al potere giudiziario, cioè attendere successivamente l'emissione degli atti, perché ricordiamoci, non sono impugnabili queste richieste di pagamento ordinarie, ma saranno impugnabili gli atti con i quali successivamente. L'iscrizione a ruolo sarebbe l'iscrizione a ruolo successiva, cioè si passa dall'agenzia delle entrate all'agenzia delle riscossioni con l'iscrizione a ruolo della cartella. Così... Oppure l'avviso di accertamento dipende dai tributi, sì, che poi successivamente, se non impugnato, diverrebbe iscrizione a ruolo, ma già l'avviso di accertamento è atto impugnabile. A quel punto se il soggetto non ha, perché c'è anche questo probabilmente da dire, che il diritto al, al lavoro, quindi articolo 1 Costituzione, articolo 41, iniziativa economica e privata, eh, vanno di pari passo a quello che è l'obbligo, perché noi vediamo articolo 1 della Costituzione, articolo 41 addirittura sono prima del 53%, non voglio dire che eh, i diritti e gli obblighi costituzionali seguano un ordine cronologico, però no, sicuramente... Non possiamo dirlo questo. Possiamo dirlo. Sì, non sì, possiamo dirlo. No, cioè, possiamo, spendere, possiamo spendere qualche minuto per fare, magari invece di fare l'inciso adesso lo facciamo poi perché è un argomento, credo, molto importante. Abbiamo anche qualche collega che può dare un contributo su questa valutazione della proporzionalità. Perché sappiamo che non c'è un diritto tiranno nel no. nostro ordinamento, però ne parliamo dopo. Se lo al numero dei primi 12 articoli, sicuramente se lo Stato nega, non permette l'esercizio del diritto al lavoro, perché qua parliamo di aziende le quali si sono conformate in tutto e per tutto a quelli che sono stati i diktat del governo con i decreti presidenziali del, del Presidente del Consiglio dei Ministri, le distanze, il plexiglass. Eh, le mascherine, l'igienizzazione, eccetera, eccetera. E poi. I ci turni, trovati, i turni i tu anche. Si eh. sono trovati a dover chiudere, a questo punto è negare il diritto al lavoro. Quindi, se tu mi neghi il diritto al lavoro, il diritto di poter avere una cassa eh, con cui far fronte agli, alla pretesa tributaria statale, a quel punto io non so se non vi sia un magistrato che la pensi come noi e quindi che dica. Uh, un attimino che la uh, pretesa fiscale dello Stato sia uh, lesiva di quella capacità contributiva che a quel punto non è più manifestata perché non sussiste, vi è la carenza della capacità di far fronte a queste richieste da parte dello Stato perché vi è la, la carenza della ricchezza anzi c'è cioè l'indebitamento da parte dell'imprenditore causato da uno Stato che uh, volento o nolente ci deve spiegare il perché siamo arrivati a questo punto anche perché sì, si dice tutto il mondo bene o male in questa condizione. Ma non è vero, perché se guardiamo la Svezia, la Finlandia, la Norvegia non sono nella nostra condizione, la Cina non ha più di questi problemi. Molti stati, anche africani, non hanno più di questi problemi. Non è che sono tutti eh, ridotti, insomma, proprio. Um, Quindi, Davide, scusa. che è uno stato efficiente, sono altre, insomma, non tutto il mondo sta subendo quello che probabilmente sta subendo l'Italia, la Francia. Quindi lo Stato ha veramente fatto tutto per permettere agli imprenditori, ai commercianti di esercitare la propria attività di impresa? Punto interrogativo. Certo, ma beh, qui, qui dobbiamo anche dire una cosa, che l'Italia è l'unico paese che non ha fatto, non ha ricevuto, non ha dato un'iniezione di 4, 5, 6, 7, 800, 900 miliardi di euro per il, il problema covid l'italia è l'unica economia che non ha avuto questa iniezione e, e ha un presidente della repubblica che poco più di 4-5 giorni fa ha dichiarato ha, ha, ha suggerito agli italiani di usare i propri risparmi per far fronte alla crisi e, e, e questo parliamone Tornato, quindi facendo una domanda te la faccio quasi la faccio quasi più al giudice eh, che, che, che all'Avvocato, perché tu non no. sei giudice ce la giochiamo a 50 e 50. Come probabilità che sì. vi siano commissioni tributarie che accolgano, sì. sì. L'importante è che in questo, questo l'italiano non è bravo assolutamente, che si faccia squadra, nel senso sì. che eh, si crei coesione tra le categorie, ad esempio io sono a Milano, e vedo che non me ne vogliano gli amici tassisti, ma ho saputo che sono rappresentati da eh, diverse eh, associazioni di categoria, secondo me, ho preso i tassisti perché mi sono trovato a parlare con qualcuno di loro giorni fa, ma così come i ristoratori, i diversi amici ristoratori, ecco, più coesione, in questo purtroppo noi italiani, ma neanche gli avvocati, eh, non, siamo, non siamo per niente bravi. Siamo i noi. Cosa? Noi siamo individualisti. Noi siamo individualisti, sì, sì, sì. sì, sì. sì. Bene, allora, prego, se fossi più coesi sia nell'avanzare, nell'inoltrare queste comunicazioni delle quali tu hai parlato, eh, un'azione, tra l'altro assolutamente ligia, corretta, anzi che dimostra la buona fede del contribuente nel voler tentare di corrispondere il quanto, richiesto dallo Stato, il quanto richiesto dallo Stato, ma eh, al contempo nell'impossibilità oggettiva di corrispondere il dovuto e poi procedere magari con uh, ricorsi uh, nelle, varie, nelle varie commissioni. Secondo me la strada è questa. questa ripeterei eh, quello che sarebbe il primo caso che abbiamo preso in considerazione, un caso pratico, cioè in cui eh, l'impresa che non ha liquidità sui conti correnti, quindi imprenditori, ascoltatemi bene, se, se non avete liquidità sui conti correnti potete fare questo genere di eh, intervento. Se avete liquidità e dovete pagare fornitori, dipendenti o altro, usate la liquidità per pagare le poste che sono indispensabili per la vostra sopravvivenza produttiva, perché se non pagate i fornitori chiudete, se non pagate gli operai chiudete, e dopodiché in una condizione di necessità, poi parleremo anche di quello, in una condizione di incapacità contributiva prevista dall'articolo 53, quello che potreste fare è andare in banca, portare il vostro F24, tentare il pagamento, il pagamento eh, la riscossione l'agenzia del, del, delle entrate tenterà l'incasso ma la banca non farà il pagamento a questo punto voi avrete dimostrato la buona volontà di pagare con questo eh, con questo insoluto chiamiamolo così prendete il la coppia del del f24 non pagato la scannerizzate la legate a una PEC che inviate, potete inviare all'agenzia delle entrate, potete inviare al Ministero delle Finanze e alla Presidenza del Consiglio con la seguente annotazione, poi eh, questo noi eh, lo, lo, lo pubblicheremo eh, sicuramente su, su Facebook, nel nostro canale, nel nostro sito e quant'altro, però concettualmente il discorso è questo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 della Costituzione si dichiara che la ditta, il nome della ditta eh, vostra non ha attualmente alcuna capacità contributiva, che versa in uno stato di necessità causa Covid-19, che non ha ricevuto alcun aiuto economico, che è, stato, eh, che è stato gravemente danneggiato dal comportamento negligente ed omissivo del governo e che provvederà al versamento di quanto eventualmente, ricordatevi, eventualmente dovuto, perché è tutto da vedere se questo è dovuto o meno, perché è dovuto per le norme vigenti in questo momento, però le norme vigenti non tengono in considerazione lo stato di necessità in cui gli imprenditori eh, si trovano oggi, non tengono in considerazione quello che è successo, tant'è che abbiamo visto sono state fatte proroghe su proroghe per quanto riguarda i pagamenti, per quanto riguarda il versamento dei contributi e quant'altro. Però proroghe. Mentre gli altri Stati hanno ricevuto grossi pagamenti, incentivi, aiuti, il nostro Stato non ha fatto assolutamente niente o quasi niente. Promette ma non mantiene. Io a questo punto... Eh, visto che abbiamo toccato l'articolo 53 e eh, abbiamo toccato l'articolo 1 eh, che dice che la, la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, chiederei a Maurizio, all'Avvocato Giordano, se eh, fa un intervento a questo proposito per spiegarci eh, come funziona la, diciamo, la problematica di capire, di stabilire tra i vari principi che la Costituzione prevede e qui abbiamo il diritto al lavoro che è nell'articolo 1 dove dice che la, la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, poi abbiamo tutti gli articoli del diritto di circolazione, diritto alla libertà, diritto di espressione e quant'altro secondo noi sono stati palesemente violati o quantomeno sospesi, più o meno legittimamente. Probabilmente ci sarà qualcuno che sosterrà che sono stati sospesi legittim legittimamente in nome di un ulteriore e importantissimo principio che è quello del diritto alla salute sancito dall'articolo 32. Tu cosa ci dici, Maurizio? È assolutamente vero questo. Eh... Nel senso che non c'è un'importanza un predominante di un diritto nella Costituzione, cioè non sono più importanti a seconda che si vada dall'1 al 32, anche se attualmente in questa situazione di stato di emergenza sembra che l'articolo 32, che è al 32 posto, come tanti parlamentari hanno diciamo, sottolineato in questo periodo, sia l'articolo più importante essendo quello di minore progressività. In realtà, in varie pronunce, la Corte Costituzionale ha fatto presente che i diritti sono tutti posti sullo stesso piano e devono essere comunque giudicati eh, con una sorta di giudizio di bilanciamento, eh, perché eh, in caso contrario potrebbe capitare che un diritto diventi tiranno nei confronti degli altri. Eh, noi siamo caratterizzati da uno stato di diritto liberale che si basa proprio su questo principio. Nel momento in cui noi facciamo assurgere un diritto come quello della salute a diritto principale, lo Stato liberale viene a cadere perché si cade in una, una sorta di tirannia, perché allora la salute non diventa più un diritto ma un obbligo. Se noi ci pensiamo adesso, noi ci stiamo pericolosamente avvicinando a una sorta di dittatura sanitaria, perché... Eh, L'articolo 32 in effetti prende in considerazione sia la salute individuale sia l'interesse alla salute collettiva, Esatto. però diciamo che l'accento principale mm -hmm. è proprio sulla salute individuale, che è un diritto nel senso di autodeterminazione della cura, cioè nessuno può essere, come ben specificato nel proseguo dell'articolo, può essere sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio se non per legge. E Già qua siamo in un'anomalia, diciamo, perché noi siamo in questo momento sottoposti invece a trattamenti sanitari per DPCM, che è un atto amministrativo, esecutivo, dovrebbe essere un'applicazione di una legge. E anche quelli che comunque eh, fanno presente che questi DPCM hanno un fondamento in un decreto legge, che è un atto parificato alla legge, non tengono presente un fatto che comunque per derogare a, principi a diritti garantiti costituzionalmente occorre comunque un dibattito parlamentare. Cioè non si può pensare che un decreto legge o una legge dia una delega in bianco ad un'autorità un esecutiva che possa a discrezione emanare dei provvedimenti che vadano ad intaccare o a comprimere dei diritti garantiti costituzionalmente. Tanto più che alcuni di questi diritti, che sono diventati molto attuali, ad esempio adesso con l'entrata in vigore, credo venerdì, perché è slittata di un giorno probabilmente, perché pare dalle ultime notizie che i presidenti della regione Piemonte-Lombardia si siano messi di traverso e quindi si rifiutino di firmare l'ordinanza di Speranza che eh, dichiara Piemonte-Lombardia zone rosse. E Con questo nuovo DPCM che sta per entrare in vigore, rientra di nuovo alla ribalta il lockdown, cioè praticamente si può uscire di casa se solo con un'autocertificazione. Allora, questo cosa comporta? Comporta innanzitutto una violazione palese, per esempio, dell'articolo 13 della Costituzione, che è uno degli articoli addirittura fondanti, forse addirittura più del, del diritto al lavoro. Perché la libertà personale è proprio, mh, direi, il, il diritto fondante di, un, di uno Stato di diritto liberale. Tant'è vero che è coperto da doppie garanzie, una garanzia legislativa e una garanzia giurisdizionale. Cioè nessuno può essere sottoposto a misura eh, di, eh, diciamo, limitazione della propria libertà personale se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria. Il Presidente del Consiglio, con atti amministrativi, cosa sta facendo? praticamente impedisce alle persone, tenendole in una specie di eh, eh, diciamo restrizione eh, di libertà personale, nel proprio domicilio, quindi un diritto che non può essere limitato neanche dalla legge, tendenzialmente. Quindi perché i padri costituenti hanno eh, strutturato un sistema di questo genere? Proprio perché è un sistema basato su una, una specie di bilanciamento dei vari diritti in gioco e direi più che altro su un soppesare rischi e benefici, perché chiaramente se noi diamo troppa importanza ad un diritto, l'altro diritto che ne fa da contraltare viene comunque, eh, diciamo, sminuito. E Libertà e salute sono in un certo senso due diritti completamente eh, salute, intesa come salute pubblica, sono due diritti che sono facilmente eh, messi in contrapposizione. Ti ringrazio. Nel frattempo è arrivata una domanda interessante che girerei al collega Paparoni, Ania dice ho 35 dipendenti e anticipo la CIG Covid-19, la compensazione è in F24, quindi il problema in questo caso non si pone non è facile da interpretare la domanda perché bisognerebbe conoscere un pochino meglio la fattispecie concreta o sbaglio David? Sì, no, infatti eh, è fondamentale magari poi che di volta in volta eh, si possa discutere, analizzare il singolo caso comunque nei casi in cui vi è la possibilità di compensare il problema è ovviabile con la compensazione stessa, questo è sicuramente un caso sì. eh, bello sebbene di scuola. Sì, è vero, infatti io come caso numero due volevo portare quello eh, del credito erariale che l'azienda ha e che può utilizzare in compensazione, però dobbiamo anche essere realistici, perché il credito IVA nella fattispecie o credito erariale in generale è un credito, primo, difficile da ottenere in termini di rimborso, secondo, ha una quantità di limitazioni e di, eh, e di cavilli nell'ambito della compensazione che può spesso portare anche al, al penale, eh, soprattutto nel caso di aziende che eh, facciano parte di un gruppo o siano in un contesto di partenariato di, di, o cioè, di associazione temporanea o comunque di eh, eh, associazione temporanea impresa o, o eh, a collo. Eh, io in particolare eh, ho avuto anche personalmente dei problemi di carattere eh, tributario e, e, e di giustizia perché ho acquistato un credito IVA eh, notificato regolarmente a mezzo ufficiale giudiziario, eh, non contestato eh, nell'immediatezza o nei termini eh, previsti dalle circolari e poi mi sono ritrovato una contestazione dopo tre o quattro anni. Quindi eh, non è una cosa semplicissima. Naturalmente se tale, eh, tale azienda con 35 dipendenti ha generato essa stessa quel credito, può accedere alla compensazione abbastanza agevolmente, però ha anticipato le casse integrazioni, eh, d'accordo, ma le casse integrazioni non avrebbe dovuto anticiparle. Eh, evidentemente questa è un'azienda che versa allo Stato ancora in, in buona salute e quindi la può, al momento, la può, eh, diciamo così, il termine sfangare. Però andiamo a vedere cosa succederà fra qualche mese a fronte di lockdown, a fronte di una filiera dove quell'azienda magari di cui quell'azienda fa parte e dove qualche anello della catena della filiera si spezza perché non riesce a reggere come, come, come lei il, la difficoltà. È, è ovvio che si va a innescare un meccanismo eh, che piano piano va a distruggere l'economia. Non è più un'eccezione un'azienda che ce la fa oggigiorno rispetto a quelle che non dico siano in decozione ma in seria difficoltà uh, di cassa esatto. eh, di, di volta in volta va visto il singolo caso però questo dell'azienda che ha potuto anticipare la cassa per 35 dipendenti forse è più un'eccezione che altro ecco. ce ne sono molte che non hanno questa purtroppo questa... esatto esatto Uh, ovviamente eh, dobbiamo, ecco per esempio... Eh